Comandante in plancia. Riposo. Missione compiuta, comandante. Zero perdite. Sarei ancora il secondo in comando. Oh, sono paziente. Posso aspettare. Gente, amico, i calcoli per il salto erano perfetti. Beh, grazie. L'atterraggio è andato bene? Meglio di altro. Incursione di Jabez tipo. Ho ancora gli incubi. Contatta all'ammiraglio. Sì, comandante. E il messaggio? La flotta non è stata compromessa. Oggi è la fine della ribellione. La squadra Inferno, ora Comandante Versio, rapporto Rilevata una squadra di recupero ribelle Ma è tardi per catturare i Sabotatori Qual è lo stato del generatore di scudo della morte nera? Peggio delle aspettative Non si può riparare o riattivare allora la stazione è vulnerabile. Eliminate quei ribelli e tornate sul Corvus. Il piano dell'imperatore deve riuscire. Sì, signore. Ask, con me. Nico, tu ci coprirai da qui. Un bersaglio, qui davanti. State con me. Ricevuto, comandante. Situazione e al generale solo attenta comandante un bersaglio lungo il sentiero avvistate due squadre d'assalto una al bunker l'altra vicino al camminatore caduto ben fatto agente ora lascia fare a noi Ci vuole ancora molto. L'impianto idraulico è saltato, no, no. l'esplosione è stata potente. Vuoi aprire? Credo di sì. Fatto. Sì. Oh, oh! Bunker sotto controllo. Altri ribelli, aspettate il mio segnale. Sì, comandante. <susurre> Ma fatto fuori una Okay, ma non possono essere tutti Quei comandanti ribelli si sono già spostati Seguiamoli La piattaforma 4 è vicina C'è una navetta? No, solo cacciatai Ancora meglio Stiamo attenti, non sappiamo quanti ribelli siano No, ci occuperemo di loro come con gli altri Oggi spazzeremo via quella feccia una volta per tutte Coraggio agenti, piangeremo dopo. Adesso dobbiamo muoverci. Con te, comandante. Andiamo alla piattaforma 4 e prendiamo i cacciatai. Solo così torneremo al Corpus. Tu, Miko, in pattuglia. Sì, comandante. Agente Ask, contattare di Seritor. Devo parlare con l'ammiraglio. Sì, comandante. Apro subito un canale. Ammiraglio, la squadra Inferno si ritira da Endor. Qual è la situazione? Il viceammiraglio Sloan ha ordinato la ritirata. Abbandoniamo il sistema. Raggiungi la tua nave, comandante. Sopravvivi. Ti invio le coordinate del rendezvous. Sì, signore. vi contatteremo appena saremo sul corpus. Come è potuto accadere. La trappola era perfetta. Qualcuno ha sbagliato. L'alto comando ha trascurato un dettaglio cruciale di nuovo. No, deve esserci dell'altro. Noi eravamo più numerosi e meglio equipaggiati dei livelli. È semplice. L'imperatore ha sottovalutato i nostri nemici e ne abbiamo pagato il prezzo. Comandante, questo... Posso parlare liberamente? Concesso. Qui siamo soli, Aiden, ma questo suona soppressivo. Alza gli occhi, Aiden. Non è tradimento, sai la verità. genere non succedesse più. Lo so, è incredibile vedere quel che resta. Mi cercavate, signore? Vieni qui. L'imperatore è morto. Che succederà ora? Ci vendicheremo, comandante. L'impero colpirà la ribellione esattamente alla radice delle sue patetiche e profonde convinzioni. Dimmi, Aiden, da dove hanno origine tali convinzioni? Speranze. Esatto. Lo vedi? La sua presenza è un grande onore che condividerò con mia figlia. Ammiraglio Versio, l'operazione cenere deve iniziare immediatamente. Resistenza, ribellione, tradimento. Queste sono idee che non possiamo più continuare a tollerare. Tu sei uno dei molteplici strumenti che ci permetteranno di spazzare via questi ideali. Ascolta il messaggero. Lui ti indicherà il tuo prossimo bersaglio. L'operazione Cenere è l'ultima volontà dell'imperatore. Il primo passo verso il nostro futuro. La Inferno ha un ruolo cruciale per il successo. Qual è il versante? Identità non verificata. Questa informazione può aspettare. Per ora, i tuoi ordini sono questi. Sono insoliti. Ma questi sono tempi insoliti. Vai, comandante. Fai quello che fai meglio. Per la dell'operazione Cener siamo stati assegnati ai cantieri di Fondor. Agente Ask, noi due prenderemo i satelliti sperimentali per lo Star Destroyer Dauntless e garantiremo la sicurezza per il Moff Rate. Agente amico, a te il Corvus. Comandante, satelliti al sicuro. Ottimo lavoro. Il Moffreit ha detto che l'operazione Cenere può proseguire. Attenzione! Agente veico, infiaggio quelle navi ribelli Sì comandante, Corvus in movimento Addosso Forza blocchi di distrutta Comandante Versio, sono il Bob freight! I cannoni uni ribelli hanno disabilitato il Dauntless Comandante Numerosi trasporti ribelli diretti verso il Dauntless Trasporti? Vogliono prendere la mia nave Annientateli prima che mi raggiungano, capito? Sì, signore Caccia, informazioni su quei trasporti ribelli Impedite loro di abortare il Dauntless E io penserò ad abbastanza All'attacco, distruggetelo prima che riesca ad abbordare! Comandante, ne ho uno in coda, caccia nemico a 017! Arrivo, agente, mi serve una linea di tiro! Lo conduco dentro la stazione! Salirò sulla nave nemica. Agente Asti, al mio ordine raggiungimi all'interno. Nel frattempo proteggi il Darkness. Sì, comandante. Ottima mira, comandante.